È stata una decisione presa d'impulso Come gestisci le faccende di casa, pulizia, spese, e bollette? Cioè il mio primo anno di università io l'ho terminato con due esami in libretto uh, Sono molto sola Cosa è successo con MyProtein? nuovo video, finalmente dopo forse un anno, un video Q&A in cui rispondo alle vostre domande vi ho fatto un pull su Instagram, quindi ora andiamo subito al sodo allora, domanda numero uno: stai ancora usando prodotti bio per i capelli? se sì, come ti stai trovando? allora, per chi non lo sapesse, io a metà settembre più o meno ho detto, basta Silvia è ora di fare un passo avanti, anche per i tuoi capelli visto che ne ho, giusto un pochino e passare ai prodotti bio è stata una decisione presa d'impulso davanti allo scaffale dei prodotti bio della lidl che poi mi avete detto che la linea beauty della lidl è molto buona voi sapete che io non è che sia proprio così brava nel beauty e non so bene capire gli inci ho scoperto cosa sono gli inci comunque ho comprato questo shampoo e questo balsamo. Vi giuro che li ho acquistati a metà settembre. Li sto ancora utilizzando. Sto adesso primi di dicembre arrivando alla fine dei tubetti. Mi lavo i capelli, voi mi vedete ogni giorno su Instagram e sempre su YouTube, sono sempre puliti e profumati, questo ve lo dico io, e quindi davvero durano tantissimo, anche perché ne basta davvero una nocciolina. E puliscono il capello subito, e questa è una grande differenza rispetto agli shampoo balsamo tradizionali dove bisogna metterne 2 kg, fare una schiuma enorme e forse ti lavano, ma la differenza l'ho sentita soprattutto all'inizio. I primi 2-3 lavaggi sono stati un po' strani perché uscivo che non sentivo il capello liscio, lo sentivo un po' ruvido e non ero abituata a quella sensazione perché ovviamente gli shampoo bio non ti rilasciano i siliconi sui capelli cosa che fanno gli altri shampoo mentre adesso, vabbè, ci sono abituata e devo dire che mi durano molto più puliti sono un pochino più crespi però io li asciugo con la spazzola e il phon e mh, devo dire che non mi posso lamentare sinceramente non ho mai visto i miei capelli così sani da tantissimo tempo nonostante io non vado al parrucchiere i miei capelli comunque rimangono forti e non si sfibrano perché davvero non ho doppie punte se volete provarli e fare questo passaggio non pensate che sia costoso perché è un po' quello che pensavo io perché appunto ne serve di meno rispetto al normale quindi assolutamente consigliati. Altra domanda cosa è successo con MyProtein? Allora essenzialmente MyProtein ha dismesso la gamma naturale quindi uh, mi sono trovata con nessun motivo per stare più con loro perché io ero la loro ambassador della gamma naturale quindi farine, semi, granaglie varie, loro l'hanno tolta e io con un'azienda di soli integratori e abbigliamento, avendo adidas, non avevo più nulla a che fare. Quindi ho dovuto aspettare i termini del contratto e quindi adesso ho cominciato a lavorare per un'altra azienda. Perché? Perché essenzialmente io per le mie preparazioni ho bisogno di farine, semi, granaglie, sono prodotti che io ho sempre utilizzato da quando non ero sponsorizzata a quando sono stata sponsorizzata da MyProtein A adesso che sono con un'altra azienda E quindi uno servono a me e due, so che comunque sono prodotti che servono anche a voi. E quindi se posso dirvi dove acquistarli, darvi anche un codice sconto per acquistarli, poi farvi le preparazioni dicendovi sto utilizzando quei prodotti, penso che sia una situazione win-win per entrambi. Quindi eh, vi annuncio ufficialmente che sono entrata a far parte del team di Bulk Powders. È sempre un'azienda di integratori. Io continuo a non consumare integratori e l'abbigliamento. Io continuo a essere con Adidas, sempre Fidelis. Però loro hanno una gamma di alimenti incredibile: hanno tantissime farine senza glutine, hanno tantissimi prodotti senza glutine. Hanno dei burri di frutta secca incredibili, tutti 100% frutta secca. Ragazzi, hanno anche quello di pistacchi. Cioè, Io non l'ho ancora assaggiato. Ho paura a farlo entrare in casa. Però, presto arriverà. Hanno la quinoa in grani, hanno la farina di quinoa, hanno tantissime cose e devo dire che nonostante io prenda commissioni del vostro acquisto tramite il link che d'ora in poi troverete sempre nell'info box, sapete che io non sono una che vuole vendervi ma vuole più farvi entrare nel brand, farvi appassionare al brand e poi far sì che l'acquisto sia una naturale conseguenza. Questo è un approccio che anche appunto il eh, capo marketing di Powders approva e condivide. E quindi sono strafelice perché tante belle cose stanno arrivando e sono in arrivo, tanti bei viaggi, tanti bei progetti quindi assolutamente sono super super contenta di questa transizione sarei molto felice se iniziaste anche voi a provare i prodotti soprattutto le persone che non riescono più a trovare gli altri sul eh, sito di MyProtein perché non ci sono più e niente, quindi questa è la novità altra domanda molto eh, particolare rapporto con i tuoi genitori ora che vivi stabilmente sola allora, io vivo stabilmente sola in realtà da eh, 4 anni dall'inizio della magistrale con i miei genitori il rapporto non è mai stato roseo, soprattutto dalla parte di mio padre. Non ho avuto una famiglia molto affettuosa, anche mia mamma non è mai stata tanto affettuosa e siamo cresciuti un po' in solitaria, un po' molto freddi. Le persone che mi conoscono lo sanno, nonostante io possa sembrare molto espansiva, io sono una persona molto fredda, non, ho, non abbraccio nessuno, non, non dispenso baci a destra e a sinistra e sono abbastanza chiusa in fattore emotivo e non so come si dice, tipo relazionale sono una persona che dimostra l'affetto in maniera diversa, io faccio tante piccole cose per te se ti voglio bene, se ho un affetto nei tuoi confronti Piuttosto che venire lì e ad abbracciarti Quindi il rapporto con i miei genitori mm, è così Siamo tutti a distanza, mia mamma vive a Padova, mio fratello e mio papà vivono a Budapest Nonostante i miei non siano separati Ci incontriamo tutti e quattro poche volte all'anno Natale, Pasqua e qualche altra rara occasione Insieme stiamo bene cinque giorni Poi ognuno per la propria strada Uh, sono molto sola dal punto di vista della mia famiglia <ride> però vabbè cioè, penso che la famiglia sia mh, quella che ti crei piuttosto che quella che hai quindi io mi sto creando la mia famiglia con Jimmy e con Luna per ora non abbiamo intenzione di sposarci ma andremo presto a convivere cioè Jimmy verrà qui a convivere e sono felice di quella famiglia l'altra mia famiglia cioè la mia famiglia di sangue e stiamo bene così, <ride> cavolo! Domanda: che tipo di lettiera usi per luna? Perché ero rimasta che stavi testando quelle biodegradabili. Allora, sì, avevo iniziato a testare le lettiere. Biodegradabili Perché ho scoperto che quella che utilizzavo Bisognava soltanto buttarla nel secco E quindi non era riciclabile uh, Io utilizzavo quella della Kazan Ho iniziato ad acquistare quelle biodegradabili La prima che ho preso è stata una sabbietta finissima Vi giuro un incubo Perché si incastrava sotto le zampette di Luna Poi Luna ci ampicava per tutta casa Mi andava nel letto Mi trovavo la sua lettiera nel letto No allora ho capito che dovevo cercare quella con i grani più grossi Quindi il problema della sabbia in giro per la casa è stato risolto Ma queste sabbiette biodegradabili si impattano tutte, si attaccano alla lettiera Puzzano, non assorbono, dovrebbero fare la palla Ma a me faceva un, cioè, tutto, una roba così cioè Staccavo il pezzo intero e devo buttarlo Sinceramente sono tornata alla sabbietta che avevo prima quella non biodegradabile, quella che non è riciclabile, si butta nel secco. Mi dispiace, non giudicatemi per questo, ma vedo che l'una sta molto meglio. C'è meno casino. Penso che sia molto più igienica. Per me è molto più importante la salute del mio gatto. Il fatto che non prenda un tumore alla vescica o alle vie urinarie, eccetera. Piuttosto che salvare l'ambiente con la lettiera del gatto. Mi dispiace perché preferirei visto che comunque il mio approccio alla vita è molto più ecologico però tengo di più al mio gatto <ride> scusate domanda quando avevi il tuo disturbo alimentare all'università rendevi meno? sì assolutamente ragazzi il mio primo anno di università è stato terribile io non riuscivo a prendere 18 cioè il mio primo anno di università io l'ho terminato con due esami in libretto e due voti bassissimi perché non ce la facevo, cioè il mio cervello non c'era, era concentrato sul cibo, perché ancora nonostante fossi in fase di ripresa comunque stavo male e quindi pensavo sempre solo a quello, non ricevevo abbastanza nutrimento per funzionare e ho avuto bisogno di tempo. Ho avuto bisogno di tempo tanto che ho incominciato ad avere dei risultati soltanto alla fine del secondo anno. E però nel momento in cui il mio cervello ha recuperato e si è ripreso è stato tutto un crescendo, infatti ho terminato il mio percorso di studi magistrale con dei voti fantastici, mi sono laureata con 110 lode e sono davvero fiera di me stessa e del percorso che ho compiuto anche in questo ambito oggi va così, l'una è felice essendo imprenditrice di te stessa hai aperto la partita IVA per le collaborazioni con le aziende ragazzi assolutamente sì ho partita IVA sono in regime forfettario cioè all'anno posso fatturare meno di 30.000 euro e quindi non scarico l'IVA penso sia così insomma non la metto in fattura quindi non la scarico e eh, questo è per chi magari ha appena iniziato poi con il tempo e si spera guadagnando di più si passerà o passerò in regime ordinario. Ma per quest'anno e per l'anno prossimo sono in forfettario. Quindi sì, io fatturo, pago le tasse, cioè pagherò le tasse a giugno. Infatti se a giugno non mi vedete più è perché sono stata assassinata dalle tasse. Domanda, come gestisci le faccende di casa, pulizia, spese, bollette? Allora, le bollette sono la parte più facile perché le ho fatte registrare con il pagamento diretto dal conto in banca. Quindi non devo fare assolutamente nulla Le osservo soltanto un attimino per capire quanto sto pagando, quanto sto spendendo Ma, cioè, insomma, cioè. luce e gas non saprei neanche come diminuirlo Perché questo è, e se voglio stare bene, questo è, punto Quindi quello comodo Spesa? Allora, faccio la spesa due volte a settimana al mercato Il sabato e il martedì, quando posso, quando non ho lavoro e posso andarci e compro la frutta e la verdura e il pesce. Poi, diciamo che io frequento più o meno tre supermercati, il Lidl, il Carrefour e la Selunga, perché sono quelli presenti nella mia zona, ma soprattutto il modo in cui faccio la spesa è avere una lista nelle mie note di roba che mi serve, catalogata per supermercato. Perché so che ad esempio Lo skir lo compro da Lidl Lo yogurt di soia lo compro da Selunga Quindi mi faccio una lista Delle cose che mi servono E da dove le posso comprare E quando ad esempio un giorno Sto tornando dalla palestra, dal lavoro Dal luogo da cui vengo E so che posso allungarmi Col motorino Mi allungo, compro quelle cose che mi servono E porto a casa Quindi non ho dei determinati momenti in cui faccio la spesa Anche perché io ho un motorino quindi io non posso fare spese da 100 euro a botta e comprare roba che mi dura tutta la settimana Io purtroppo avendo degli spazi limitati posso fare delle mini spese da massimo 30 euro E quando le faccio sono torno a casa che non so la roba e motorino me la metto in testa Quindi durante la settimana effettivamente io vado molto spesso a fare la spesa ma sono mini spese da 15-20 euro Per le pulizie qui tocchiamo un tasto dolente perché... Casa la pulisco io Sinceramente questa casa è molto facile da pulire Basta soltanto passare l'aspirapolvere E poi passare il mocio Sembra sempre molto pulita Per via dei pavimenti Per come è fatta Del fatto che comunque è in ordine Perché questo per i miei standard Per chi mi segue da Piacenza Tutto questo è ordine E quindi essendo ordinata sembra pulita Però diciamo che mi ritaglio Una volta alla settimana Solitamente il mercoledì mattina che ce l'ho libero di passare sia l'aspirapolvere che lo straccio E mentre più volte durante la settimana Passo l'aspirapolvere Perché ho l'una e l'una perde molto pelo Questo sarebbe l'ideale La realtà è un po' diversa cioè Non sempre riesco a pulire anche per terra Perché è un po' più laborioso rispetto a passare solo l'aspirapolvere Però cioè, è soltanto per me una mancanza di motivazione Perché casa mia è talmente Piccola e passare il mocio Io strizzi È talmente facile Che non posso dire neanche Mi fa fatica Perché non fa fatica Ok Io Penso di aver risposto A abbastanza domande Di aver fatto un Q&A Abbastanza simpatico Non so se utile Interessante Insomma giudicherete voi Spero di avervi fatto un po' Passare questi 10 minuti Un quarto d'ora In mia compagnia E Luna sta attaccando l'albero Luna non ti sei considerata l'albero di Natale Finora, ora che sei in camera Devi considerarlo È una diva, va bene Io vi ringrazio per aver visto questo video Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Mettete mi piace e lasciate un commento Vi lancio un grande bacio Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video Ciao ciao